Mi chiamo Marcus Romf e oggi vi presento la ditta Accord che produce le fisarmoniche Lorenzo e Leonardo in Italia con sistemi tradizionali e anche con tecnologia moderna. La nostra promessa è che il strumento è prodotto interamente in Italia con tutti i componenti e i materiali, con tutte le fasi di lavorazione. Cerchiamo naturalmente di utilizzare anche tecnologia in modo di garantire una qualità costante con un buon rapporto di prezzo. L'azienda Accord è un'azienda giovane che è nata dall'esperienza mia di più di 35 anni nel settore dei fisarmonici. Il percorso mio ha compreso parecchie fasi di apprendimento inizialmente anche in tante aziende di Cassifidardo. sono grato alle aziende di Castelfildato perché mi hanno dato l'occasione di inserirmi in questo settore e di apprendere vari metodi artigianali per creare lo strumento. La nostra azienda si impegna anche di formare ragazzi giovani e di passare il nostro know-how a una generazione seguente. Il lavoro mio di produrre fisarmoniche è una grande soddisfazione, in particolare quando riesco a creare dei strumenti che poi permettono al suonatore di realizzare la musica che vuole con l'espressione che vuole e con la profondità della musica. un grande saluto dall'Italia e mi auguro buon divertimento e buon successo con i nostri strumenti ciao